Dunque, il problema, il problema su cui ci eravamo lasciati prima del, dell'intervallo era innanzitutto di riuscire a recuperare questo valore soluzioni per poter mostrare all'utente. Quindi, il task fa il suo compito. Abbiamo visto che parte, gira in background e a un certo punto finisce. Ce l'ha detto lui nella console ma non deve dirlo a noi nella console, che sia finito, deve dirlo in realtà al trail principale, il quale è l'unico che può farci qualche cosa, e se non altro catturare questo valore integer e poterlo visualizzare. Come si fa? Eh, allora, il, qua. è possibile intercettare il valore di ritorno eh, calcolato da un task, andando ad ascoltare quindi facendosi informare dal task stesso quando esso subisce la transizione dallo stato running allo stato succeeding quindi anche lo stato in cui si trova un task è uno stato osservabile nel senso che il task può eh, il, il, il task principale che l'ha creato può andare a interrogarlo a sapere a che punto sei ma soprattutto può impostare Diciamo diversamente, il task nel momento in cui passa da uno stato all'altro genera degli eventi, e quindi io, come thread principale, posso agganciarmi ad uno di questi eventi. Quindi, posso ad esempio impostare un evento, un gestore per l'evento di passaggio dallo stato running allo stato di succeeded. Questo gestore di evento è un mio metodo che verrà chiamato. l'evento è una classe che contiene un metodo il quale viene chiamato quando l'evento scatta. E per farlo devo usare, c'è cioè un evento succeeded che il cui gestore si chiama onSucceeded e per impostare il gestore dell'evento sarà set onSucceeded imposta il gestore dell'evento successivo e gli passo una classe event handler che gestirà l'evento di mio interesse questa classe event handler anche qua è una classe astratta che deve essere concretizzata da me, istanziata e di cui devo ridefinire il metodo handle gestore evento è una classe generica che ha un, che ha, un, in realtà, che ha un metodo handle da definire e il metodo handle contiene il codice che io voglio eseguire quando gestisco quell'evento quindi è più facile a dirsi che a farsi quando è che devo registrare il gestore dell'evento? dopo che ho creato il task perché devo averlo il task, lo sto creando qui prima di farlo partire una volta che è partito non è più mio quindi quando in questo punto, dopo che ho creato il task, quando il task ancora non è stato ready, non è ancora non è stato scheduled running. quindi posso ancora, dicevamo prima, a cosa mi serve lo stato ready? Mi serve perché dopo, perché dopo che l'ho creato bisogna impostare alcune proprietà. Ecco, questa è una. Devo registrare su questo task, prima che lui parta, un gestore dell'evento. Quindi su questo task, set, on, vedete che io posso impostare questi 5 gestore di eventi, on cancelled, on failed, on running, on scheduled, on succeeded, che corrispondono ai 5 cambiamenti di stato che può avere un, ehm, un, ehm, un task. Non c'è on ready perché il ready lo assume automaticamente appena viene creato, poi da ready a scheduled viene chiamato questo gestore di evento, da scheduled a running viene chiamato questo, quindi se volessi sapere quando parte definisco questo, e poi ci sono i tre modi di terminare cancelled, failed o succeeded a me interessa on succeeded di che cosa? di un qui dovrei indicare il nome della classe di un gestore d'evento ma anche qua posso anche essere pigro e creare un, una classe un'istanza di una classe anonima di un gestore di evento anche qua dentro quindi in realtà lo rifaccio al rallenty ops, cosa ho fatto? è buono qui devo inserire il nome di una classe che implementi l'interfaccia eventender Posso definire una classe a parte, creare un'istanza e qua mettere il nome dell'istanza, oppure creare un'istanza di una classe anonima che implementi quell'interfaccia. Quindi creo, e uso l'autocompletamento di Eclipse così mi fa tutto lui, vedete cosa mi dice come autocompletamento? Un anonymous inner type, un tipo interno anonimo senza nome, che erediti dall'interfaccia i, io è un'interfaccia, event handler. Se clicco su questo, ho già lo scheletro di ciò che mi serve. Cioè, Clism mi dice, va bene, allora tu volevi fare una nuova sottoclasse di event handler. Event handler, di quale tipo di... event handler è una classe genericissima, no? Che è per tutti i tipi di eventi. Ma quali tipi di eventi voglio? Eh, Worker state event. Solamente gli eventi di cambiamento di stato del task. Perché si chiama worker e non task? Beh, worker è la sopra classe che sta sopra task e service, l'avevamo visto nella slide all'inizio. Okay? Quindi un task è un worker. Anche. Costruttore senza parametri, implementazione aperta e chiusa graffa. Quindi qua dentro implemento, dichiaro la classe senza nome di cui sto facendo subito un'istanza, una, una sola istanza. e questa sottoclasse deve implementare diventare un'interfaccia molto semplice che contiene solamente un metodo Handle e quindi devo implementare quello quindi questo metodo Handle viene chiamato ogni qualvolta il task su cui è stato registrato il gestore d'evento emette l'evento task eh, succeeded ossia termina con successo quando il task termina con successo qui siamo in una se prima era una cosa strana cioè di costruire una nuova classe dentro un'operazione di assegnazione, una normalissima new qui addirittura questa new ce l'abbiamo come parametro di una funzione dentro una coppia di parentesi tonde aperta tonda chiusa tonda lì dentro c'è una bella coppia di graffe in cui definiamo tutta una classe, basta non perdersi non ci perdiamo noi, non si perde Eclipse allora il metodo handle viene chiamato quando su questo task che ho appena creato e non ho ancora fatto partire verrà nel futuro generato l'evento successivo, cioè quando il task finirà il suo lavoro, e qui dentro cosa devo fare? posso andare a estrarre il valore di ritorno semplicemente con un getValue il task ha una proprietà value che corrisponde al valore ritornato dal task in questo caso è una proprietà integer perché ovviamente integer è eh, la vedete che integer in questo caso è, la, è il tipo generico con cui il task è stato creato quindi a questo punto posso finalmente venire a sapere il numero di soluzioni perché me le faccio dire dal task questo è di nuovo un altro evento, è esempio di closure perché uso all'interno di una sottoclasse in line il nome di una variabile che è dichiarata all'esterno ma ormai non ci fa più, pa non ci fa più paura perché questo, questo metodo non è un metodo di task è un metodo di event handler, o meglio, di una sottoclasse anonima di event handler però ha visibilità poiché è incluso le, nel, come annidamento dei parenti di graf, ha, ha visibilità anche su questa variabile e una volta che ho questo valore posso e da qui posso modificare l'interfaccia grafica questo estremamente gira nel thread principale, non giro dentro il task giro dentro il thread principale tra l'altro poi Essendo il task morto non mi darebbe comunque problema. E quindi qua finalmente potrei fare questa maledetta append text che mi stampa le soluzioni che ho trovato. Quindi andiamo, andiamo a capo così si legge qualcosa. Quindi questo event handler prendo, stampo la dimensione della matrice e le soluzioni trovate. Soluzione soluzioni trovate è il valore che ho appena estratto dal task che è appena morto con successo. Morto con successo è brutto da dire. Ma. Eh, e size è una variabile che vado a pescare dal contesto lassù. Che è una variabile locale del metodo du calcola, quindi del controller... Ma è visibile anche da questo event lender perché è incluso, quindi anche qua è una closure di questa variabile. Quindi le, variabili in line sono molto, le classi in line sono molto comode perché posso pescare le variabili che mi servono, che fanno parte del contesto, altrimenti dovrei avere tutta una serie di variabili locali e passarle nel costruttore, quindi non è solo avere la classe in un file diverso e inventare un nome sensato e anche dover farsi carico di questo passaggio di parametri, no? Quindi c'è più da scrivere essenzialmente allora, se è così dovrebbe essere tutto uguale a prima con la differenza che quando un thread termina mi, mi scrive anche il numero di soluzioni trovate direttamente nella finestra principale vediamo se è vero Beh, sarebbe vero se non avessi sbagliato qualcosa Ok, era un errore facile, un errore di format questo. Ho tolto il tempo perché non lo sto calcolando qua, ma mi sono dimenticato di toglierlo dalla stringa di formato. Ok, questo era facile. Riproviamoci. Partenza, lato, soluzioni. Lato, soluzioni. Adesso sembra uguale a prima, no? a due ore fa. In realtà noi sappiamo che non è uguale perché non è, eh, questa volta non è bloccante, se io passo a 7 vedo che effettivamente partenza viene scritto, l'interfaccia è ancora, risponde ancora, nel frattempo il task sta lavorando e prima o poi il task terminerà, eccolo qua, quando il task termina chiama il gestore di evento on succeed di evento il suo metodo handle, estrae il valore 50 milioni eccetera e lo inserisce, lo inserisce qua. Ok? E qui lo possiamo... attivare più volte, ogni volta che crea un task diverso, come facevamo già prima possiamo attivare un thread lungo e magari nel frattempo mentre quello da calcola posso calcolarne delle altre dimensioni più piccole e lo terminano e poi terminerà anche quello più lungo però se osservo con attenzione questi numeri mi accorgo che ho sballato qualcosa Allora, cosa ho fatto? Questi sono i numeri giusti. 12.288 per 5, 50 milioni e qualcosa per 7, 524.000 per il 6. Poi cosa ho fatto? Ho fatto partire un 7, vedete che ho fatto partire il 7 qua che è terminato qua sotto. Ma poi mentre il 7 calcolava ho fatto partire un 6 ho fatto partire un 5, che avevano ognuno il suo thread separato. di uno su tre separati ma alla fine quello da 6 mi ha detto 981 anziché 524.000 quello da 5 mi, mi ha detto 233.000 anziché 12.000 e quello da 7 mi ha detto cos'è questo? 11 milioni anziché 50 milioni cioè il fatto di fare più calcoli in parallelo ma sbagliato il risultato questo è il punto che dicevo prima, vedremo più avanti cosa vuol dire il thread safe, cioè avere più thread che modificano le stesse variabili e se non faccio attenzione le modifico in modo incoerente e ho un risultato sbagliato Cosa è successo di male qua? Andiamo a vedere cosa succede. Ogni volta che lancio un thread, lui chiama questo metodo, model.contrasoluzioni. soluzioni modelcontra inizializza una nuova scacchiera di tipo lato. Quindi se io ho in parallelo due thread che lavorano su due scacchiere diverse, ognuno ha la sua scacchiera. Va bene, non crea casino. Scusate se non è un termine tecnico casino, ma per rendere l'idea. Ogni thread, immaginate di avere due thread diversi, i quali stanno facendo esempio, entrambi questo metodo conta soluzione. E ognuno chiama il metodo cerca, che ricorsivamente fa del lavoro, ma qui dentro non vengono creati oggetti. Viene, vengono lette le posizioni, ma queste sono strutture dati statiche. In realtà le posizioni sono diverse perché sono derivate dalla scacchiera e ogni scacchiera se le calcola, si calcola un set di pose diverso per conto suo. Chi è che fa pasticcio è questo. È conta. Perché la variabile conta è una variabile a distanza della classe ricerca. Quando io chiamo il metodo conto soluzioni, Ogni volta che chiamo il metodo conto soluzioni lui calcola una scacchiera diversa. C'è cioè un oggetto scacchiera diversa. Ma se calchiamo tante volte conto soluzioni, la variabile conta è sempre la stessa. È sempre la stessa perché è un'istanza sola di ricerca. L'istanza di ricerca avrà una copia della variabile distanza. Finora non ci ha mai dato problemi. Perché il metodo conto soluzioni lo chiamavo cento volte, ma una per volta. Quando conto soluzioni termina, lo richiamo un'altra volta, lui si resetta di nuovo da zero conta e via via se lo incrementa, poi restituisce il valore. Però quando comincia ad avere due chiamate parallele, una di lato 6 e l'altra di lato 7, e ciascuna delle due quando parte a zero conta. E poi ciascuna delle due mentre va avanti incrementa. Io alla fine o quella di lato 7 che mi dà un valore troppo piccolo perché a metà ho chiamato quella di lato 6 e quella di lato 5 che gli ha zerato la variabile conta e viceversa cioè quella di lato 5 e 6 che mi danno un valore troppo grande perché mentre loro lavoravano c'era anche il thread di lato 7 che stava incrementando per conto suo la stessa variabile conta quindi questo succede e tra l'altro è imprevedibile nel senso che se io provassi altre dieci volte non riuscirei mai a ottenere gli stessi numeri sbagliati, ne otterrei sempre di diversi, perché dipende proprio dalla velocità con cui uno parte, uno arriva, l'altra parte, no, non, so, non è prevedibile, no? è incontrollabile, quindi è da evitare, non si può gestire una cosa di questo genere. Eh? Quindi la colpevole di tutti è questa variabile conta, che è una variabile unica, modificata contemporaneamente da più tre diversi, come posso fare? Posso fare in due modi, opposti. Modo 1, evitiamo che si possa chiamare più di un thread per volta. c'è cioè, il meccanismo del thread separato è figo, è bello, è utile perché mi permette di avere l'interfaccia utente che risponde sempre, ma se sto calcolando una scacchiera non ti permetto di calcolare una seconda, come disabilito il bottone. Quando tu clicchi su conta, su calcola, nel momento in cui faccio partire il task, ti disabilito il bottone e lo riabiliterò solamente quando il task termina. al ecco. Così tu vedi che sta calcolando, è anche vero, c'è anche un subreddito, anziché sotto scrivere partenza, che è che non vuol dire, hai premuto il bottone e il bottone diventa grido, vuol dire che sta lavorando. Quando il bottone torna normale, hai il risultato pronto quindi questa è la soluzione evitare il problema seconda soluzione lasciamo perché magari ci piace che possono essere attivate perché ci piace scaldare la CPU del, del computer che possono essere calcolate più cose in parallelo ma a questo punto questa conta deve sparire da qua quindi o faccio più istanze della classe ricerca non uso un modello unico per tutti e quindi dentro il, il task mi creo una classe ricerca mia privata e che quindi avrà la sua variabile conta privata oppure questa eh, variabile conta la porto dentro i metodi era qua perché era tanto comoda perché veniva zerata da quanto soluzioni e incrementata da cerca deve essere vista a due metodi diversi. E cerca tra l'altro era un metodo ricorsivo. Quindi mh, me passarla come parametro significava passarla lungo tutta la chiamata ricorsiva. No. È ragionevole averla come vera di distanza, no? Però a questo punto bisognerebbe far sì che il task si crei da solo il proprio modello. Separato da modello principale oppure una copia del modello principale una copia sua privata in cui copio ciò che mi serve in questo caso non c'è niente perché non ha stato se non sto calcolando eh, ciò che si dice è che un task deve ricevere come parametro una copia immutabile dei dati su cui deve lavorare dove per copia immutabile significa che o non lo tocco, non lo devo modificare quando lo uso, oppure se lo modifico eh, quello di partenza non viene modificato, quindi è uno diverso ehm, allora, la cosa più veloce da fare, più semplice da fare è qua dentro di evitare di usare il model adesso è un esempio molto semplice perché c'è se una variabile è solo incriminata quindi basterebbe spostarla dentro le funzioni ma come soluzione generale noi immaginiamo un programma che abbia un modello con tante strutture dati dentro e il fatto che queste strutture dati del modello vengano modificate dal task è pericoloso mm? eh, perché possono esserci più task contemporanei e quindi io mi estraggo dal modello solamente le cose che mi servono se sono delle collection che devo solo leggere va bene posto che poi il task principale non modifichi il modello, perché poi sto leggendo una collection che sotto il naso mi cambia, nel task, nel task principale poi il task non sa più cosa fare. Oppure la cosa migliore è proprio farmi una copia. Una new collection che copia quella prima. Spreco un po' di memoria ma almeno sono sicuro che i dati su cui lavoro sono stabili e nessuno me li tocca. Oppure mi creo i miei. Questo vuol dire che ad esempio nel mio caso posso crearmi un nuovo modello, chiamiamolo proprio ricerca così. In questo caso mi creo una copia privata del modello. In questo caso, se ci fossero dei dati del modello principale che mi servono, dovrei copiarli qua dentro nella mia copia privata e poi lavorare. Quello che era chiamato qua model era un riferimento al modello unico creato nel main, che andava bene finché uno solo per volta lo toccava. Quando sono più che lo toccano, ognuno deve avere le proprie variabili private su cui lavorare. Se no, veramente... Allora, se facciamo così, dovremmo aver annullato l'indeterminazione, il fatto che il risultato dipenda dall'ordine delle operazioni, non cambia nulla, adesso passo a 7, e mentre faccio 7 calcolo dei 6, che mi dà sempre lo stesso valore, 5 mi dà sempre lo stesso valore, e quando arriverà il 7 presumibilmente mi darà il valore giusto. Quindi sono tre paralleli che, che lavorano su, su, su strutture dati, su oggetti diversi, separati. Cioè, dobbiamo proprio immaginare così, a compartimenti stanchi, ogni thread ha le sue cose. Se cominci a condividerle, rischi di far danni. Dove non fai danni, è fuori dai task. Cioè, ti, qua, nel, nell'event handler, qui non ho problemi, perché l'event handler entra nel ciclo degli eventi di JavaFX, e quindi gli event lender vengono eseguiti uno per volta. Non c'è problema. Ok? Allora, a questo punto possiamo togliere questi print line che ci danno fastidio. Così la console rimane tranquilla. Cosa ci rimane da vedere? Ci rimane da vedere le altre, for le altre eventuali forme di comunicazione del task con il principale. Ad esempio il discorso dell'update, del progresso, no? dello stato di avanzamento del task. Allora questo, l'avevamo già visto, è molto semplice, basta che il task chiami a un certo punto la, eh, il metodo update dove è andato qua update progress e va bene nel nostro caso non è poi così facile eh? perché se è una procedura ricorsiva dove lo chiamo? io so che qua qui così, diciamo così dopo la linea 48 il progresso è il 0% dopo la linea 49 il progresso è il 100% ma a metà strada, a che punto sono arrivato, dovrei farmelo dire della contasoluzione. Quindi la contasoluzione dovrebbe lei chiamarmi Update Progress. E per chiamarlo, come fa a chiamarlo sull'oggetto task che, che non fa parte del modello, Beh, dovrei passare al metodo contrasoluzioni anche un riferimento a task in modo che contrasoluzioni possa chiamare il metodo task progress è l'unico modo, è brutto da vedere perché vuol dire che stiamo infilando nel modello una conoscenza dell'interfaccia utente però nel caso di procedura ricorsive non è che ci sia molto altro da fare Poi proviamo a farlo. Quindi vuol dire che all'inizio noi possiamo aggiornare il progresso dicendo il lavoro che ho fatto finora è 0 su non so quanto lavoro dovrà fare, metto 1. Così 0 su 1 fa 0% poi dentro la conta soluzioni dovrò in qualche modo aggiornare questo valore eh, beh, potremmo dire size no non è vero, metti la siamo u allora, quindi a conta soluzioni passerò a questo punto anche il task con l'unico scopo che la contrasoluzione possa chiamare update progress quindi entro nella contrasoluzione in cui ovviamente dovrò cambiare anche scusate task di integer task java.fx.concurrent e purtroppo questo task lo dovrò passare anche vabbè no, me lo salvo come variabile locale dai eh, task integer task e quindi qua nel conto soluzioni mi ricordo qual è il task che, per, per conto del quale sto contando this.task uguale task allora ah, questo mi permette e questo contro soluzioni fa partire tutto poi il vero lavoro è fare la procedura ricorsiva la procedura ricorsiva che di tanto in tanto deve aggiornarmi sul progresso quindi come faccio a dare due valori che mi dicano il numero massimo e il numero minimo di lavoro fatto. Il problema è che il numero massimo di lavoro fatto non so quanto sia. Io so quante volte diciamo, ho esplorato ricorsivamente le varie soluzioni, quante ne ho trovate ma non so quante ce ne erano da trovare, non so quale trovare il massimo. Una cosa che potrei fare è, visto che visto che io faccio un get posizioni e quindi a ogni livello... Non trova il for, scusate. Ah no, solo tre tentativi. Quindi, se ho già fatto tutta la tastiera, mi sono perso un attimo la procedura ricorsiva. Ah, ok, sì. Sto cercando un numero da poter restituire al chiamante. Io so... Eh, se vogliamo vedere come lavora la procedura ricorsiva potremmo fare così, è un metodo un po' corto d'osso. A che livello è la ricorsione? Eh, Noi avevamo una variabile fatto ah. che partiva da zero arrivava al numero massimo di posizioni, cioè 5x5 25 e man mano che andava avanti mi diceva quanti livelli aveva fatto, so che questa variabile poi va avanti e indietro. Vabbè, facciamo una cosa semplice. La ricorsione abbiamo al primo livello tre sottoalberi. Provo 0, provo 1, provo 2. Al secondo livello, per ciascuno di questi, potenzialmente ne ho tre. Provo 0, provo 1, provo 2, in ciascuna delle posizioni. Quindi io in realtà so che se fosse il primo livello della ricorsione, qua sono allo 0%, qua sono a un terzo del lavoro, qua a due terzi e qua a tre terzi del lavoro. A secondo livello si aggiunge un nono, due noni, tre noni. Al terzo livello si aggiungerebbe un ventisettesimo, eccetera, eccetera. Ma possiamo fermarci al primo livello? Quindi se, posso dire che se sono qua, se... Fatto è uguale a zero, cioè sono al primo livello. Allora, task punto, update progress, update, progress update, scusa. Progress. è andato? Update Progress Perché non me lo fai chiamare? Sei un tass, no tu? un visible, perché è protected sto, fenetto, sto maledetto va bene, ci rinuncio scusate, non voglio perdere troppo tempo su questa cosa tagliamo la testa al toro scusate per il tempo che ho perso quando sono le procedure corsive è sempre un pasticcio se, se noi il ciclo ce l'avessimo direttamente qua sarebbe semplice ma c'è un modo per dire io sto lavorando ma non so quando finirò meno uno meno uno e poi l'altro dice ho finito uno su uno. Cioè sto andando avanti ma non ti so dire con, per che, con che percentuale, dovrei complicare di più dovrei prendere una classe che sia una sottoclasse di task e passarla e non direttamente il metodo, perché è protected quel metodo, Hanno, le, le, le studiano tutte per complicarci la vita. ma la parte interessante non è tanto chiamare update progress è cosa me ne faccio? cioè che poi il task mi faccia vedere queste cose poi io dove le visualizzo allora torniamo all'interfaccia grafica che apro con lo sim builder è un modo molto comodo visualizzare, di visualizzare il progresso di un task è usare elementi grafici che poi vi facciano vedere lo stato di avanzamento ad esempio c'è proprio un elemento che si chiama progress bar o un progress indicator un progress indicator è quello che gira e basta la progress bar mi dovrebbe far vedere da 0 a 100 che io posso inserire qua in fondo qua sotto diciamo un pochino più larga e questa progress bar ha un indicatore da 0 a 100, da 0 a 1 no? che si colora progressivamente man mano che questo indicatore progress aumenta oppure eh, nel caso in cui non lo sappia forse posso metterlo a mano meno 1 fa vedere così, del tipo sto lavorando ma non so a che punto siamo okay? e poi diventerà 1 allora, questa progress bar la possiamo aggiungere, pbar, e la possiamo collegare al task, in modo che man mano che il task ci informa sul stato di avanzamento del, del, del lavoro, la progress bar automaticamente si aggiorni. Allora, per far questo io aggiungo un elemento sull'fxml, devo prendere la dichiarazione da qua ovviamente perché la devo aggiungere al controller quindi questo è il controller vado su nelle dichiarazioni dove ho la text eccetera aggiungo la mia progress bar e poi nel momento in cui creo un task quindi Dopo che l'ho creato sempre e prima che il task parta, collego la proprietà progress del task con la proprietà progress della mia progress bar. Collego è come se mettessi un gestore di evento sulla proprietà progress del task dicendo tutte le volte che cambia la proprietà progress avvisami e io dentro leggerò questa proprietà progress e la copio nel progress della progress bar. Questo lo posso fare a mano, andando a, a mettere il gestore dell'evento, oppure molto più semplicemente ho questa funzione bind che fa questo collegamento in automatico. Quindi prendo della progress bar, la progress property, la property progress che dice quanto è colorata la progress bar, e questo valore non è più indipendente, non faccio più un set per impostarla a 0,7 ma dico in generale collega la bind a che cosa? alla proprietà progress di un task entrambi sono dei double sono dei numeri reali e quindi sono compatibili quindi io posso fare la mia progress bar progress property bind e poi ci sarà il solito task progress property fatto. Questo vuol dire che fin, finché il task è vivo ovviamente, tutte le volte che il task aggiorna la propria proprietà progress del task, questo stesso valore verrà trasferito sulla proprietà progress della progress bar e di conseguenza visivamente, visto che sono in thread separato, lo può fare subito l'aggiornamento, viene mostrato che questa sbarra va avanti adesso si vede che in un attimo è diventata piena su quelli più lunghi vediamo che sta lavorando quindi quando parte sta lavorando perché il tasto ritorna a meno 1 e poi a un certo punto il tasto ritornerà a 1 per dire sono al 100% nel calcolo da fare ecco qua io non sto a seguire cosa fa il task sto semplicemente a collegare una proprietà di un oggetto con una proprietà di un altro sul discorso delle property e del binding no, ne parleremo più avanti per poterlo fare anche su oggetti nostri no, che può tornare comodo la stessa cosa la posso fare anche volendo sul, sul message no, anche qua noi possiamo avere Oltre che update progress potrebbe anche esserci un update message in cui io dico cosa sto facendo, avviata, ricerca, dimensione, eh, size. E poi nel message posso anche scrivare, scrivere terminata ricerca di dimensione, size e la posso agganciare questa a un altro elemento dell'interfaccia grafica quindi nell'fxml posso decidere che a fianco eh, dov'è lo builder qua questa progress bar la faccio un pochino più piccola la metto in un H-box, perché a fianco ci voglio mettere una label in cui ci metto il messaggio, magari. Cosa ha fatto? Dove l'ha messa? Ok. Progress bar, label, ok. questa label la chiamo label status c'è cioè il messaggio di stato la porto di là nel controller e così ne posso collegare la proprietà text quindi la label status punto text property no, la label ha una proprietà tra le varie properties questo giochino lo posso fare con qualunque proprietà elencata nel pannello properties a me interessa questo text che voglio che si aggiorni automaticamente al variare della proprietà message property del task. Entrambe sono stringhe e quindi il binding può funzionare. Quindi quando parto, avviata ricerca, nel frattempo la progress bar frulla, poi quando la programmazione sarà piena, in teoria quel messaggio cambia da solo, da solo, da avviata ricerca sarà scritto terminata ricerca dimensione 7. E questo è il task stesso che pubblicando le proprie informazioni vengono visualizzate. E poi ci sono le soluzioni, a questo punto invece è il controller che viene avvisato del il task è finito, prende il risultato e lo visualizza. Se volessi mostrare anche il tempo in millisecondi, è il task che lo calcola il tempo, calcola lo start e l'end. No? Il problema è che lui è un task di tipo integer, quindi può restituire solo un valore. Quindi o restituisce il tempo o restituisce il numero di soluzioni oppure facciamo un oggetto e restituiamo quello un oggetto che contenga un intero e un long e complichiamo un pochino il task se vogliamo far restituire al task più valori non c'è altro modo che complicare il tipo dell'oggetto ritornato non è che sia particolarmente complesso ci creiamo un oggetto una classe del tipo risultato che contenga, ehm, facciamolo integer, come si chiamava questo, soluzioni public long term. Lui ho definito una classe dentro un'altra classe, no? una classe annidata privata. Tanto la userò solo io, è inutile che crei una classe visibile a tutto il programma. E quindi dirò che il mio task non restituisce un integer, ma restituisce un risultato. Quindi il metodo call restituirà un oggetto di tipo risultato. Quindi non mi può ritornare soluzioni che è semplicemente un intero, ma questo risultato, poverino, dovrà avere anche un costruttore a cui gli passo i due valori che contiene il risultato e il tempo, cioè le soluzioni e il tempo. Quindi non ritorno soluzioni ma ritorno new risultato soluzioni tempo tempo, sarebbe end, meno start quindi creo un contenitore in cui metto i dati che mi servono e a questo punto ovviamente quando il task termina mi restituirà un oggetto di tipo risultato e io potrò estrarre il numero di soluzioni ma anche finalmente il tempo e stamparlo quindi diviso un milione perché mi arriva in nanosecondi per stamparlo in millisecondi quindi non mi va più bene che il task istituisca semplicemente un integer definisco un oggetto che contiene tutti i dati che mi interessano l'incapsulo dentro la risposta del task e nell'event handler che gestisce la risposta vado poi a estrarre i singoli pezzettini in questo caso avevo due variabili intere se avessi una collection anche di cose più complicate uso lo stesso trucco non ho problemi di concorrenza di accesso contemporaneo ai dati perché per definizione questo return new risultato avviene quando il task è vivo perché il task lo sta facendo e invece la lettura di questo, e l'uso di questo risultato avviene quando il task è già morto perché l'event handler viene chiamato dopo che il task è passato nella stessa serie, quindi non ho problemi Sono in è un oggetto che viene creato da un task e usato da un altro ma non è un problema perché eh, eh, lo usa solo uno per volta per costruzione proprio E quindi dovremmo vedere che questa volta riusciamo a stampare anche il tempo di esecuzione e non solamente il valore. 8 lo lascerei perdere. Qual è il difetto di queste cose? È che aumenta terribilmente la complessità del codice. Perché noi in un semplice, eccolo qua, in un semplice controller, una classe controller poverina, che di solito contiene poche cose, ci siamo definiti delle classi annidate, abbiamo creato delle classi anonime dentro il codice. Quindi si sbrodola parecchio quello che era un lavoro all'inizio di oggi. Questo metodo do calcola, ricordiamoci che aveva questa istruzione e quest'altra, fine. Sì, poi c'era la terza, qua sotto. Aveva tre istruzioni. Adesso abbiamo due videate di codice. Due videate di codice che vengono eseguite in un ordine un po' strampalato. Vogliamo vedere in che ordine sono eseguite le istruzioni? Quando schiaccio su calcola, sul bottone, viene chiamato do calcola. Eseguo questo, la 58, la 60, che possiamo anche togliere. Questa partenza ormai non serve più a niente perché abbiamo la linea di stato sotto che dice sono partito. Viene eseguita questa istruzione. Qui non viene fatto niente, semplicemente viene creata e messa da parte una classe. Non viene eseguito nulla. Qui non viene fatto nulla, viene semplicemente registrato sul task appena creato, quindi qui viene creato un oggetto, basta. Qui viene impostato un attributo di un oggetto, basta, poi eseguo queste due istruzioni e lancio il thread. Quindi ciò che fa il doCalcolo sono veramente pochissime istruzioni. GetValue, fa una new e basta, un'altra new e basta imposta due proprietà e lancia un thread dopo un po' il thread partirà quando il thread partirà chiamerà il metodo call quindi finora tutto questo codice non è mai stato guardato è stato messo da parte ho creato una classe, l'ho chiamata classe anonima 1, 2, 3, 4, 5 ma non l'ho eseguito non ha neanche un costruttore, quindi non fa nulla quando, quindi dopo un po', dopo un po' che il metodo do update, do calcola, è terminato, eh? perché io quando arrivo qua sotto e faccio start, il metodo è finito, esco, quindi il metodo termina, l'interfaccia utente torna alle sue cose, dopo un po' viene chiamato il metodo call, il metodo call fa queste istruzioni, Quindi, calcola il tempo, crea l'oggetto ricerca, attiva la ricerca, eccetera, eccetera. In parallelo, mentre questa call va avanti, lavorano queste bind, che vanno a vedere se per caso la progress property o se per caso la message property di questo task vengono aggiornate nel qual caso aggiornano a loro volta l'interfaccia utente. Questo non l'abbiamo scritto noi, lo fa da solo. E poi questo ritorna un risultato. E poi finisce. Finisce il metodo call e quindi questo oggetto non serve più a niente e viene distrutto ma il fatto di ritornare dal metodo CON fa sì che l'oggetto passi in uno stato succeeded terminato con successo e quindi dopo un po' questo evento del fatto che il task sia terminato viene catturato gestito dalla coda degli eventi e quando viene gestito viene chiamato il metodo handle quindi alla fine vengono eseguite queste due righe quando ormai il task è morto e quando ormai il metodo un calcolo è stramorto. L'importante okay. è importante non perdere il filo, c'è una concatenazione logica delle varie operazioni. Questa concatenazione logica ha senso, una volta che l'abbiamo capita, ma non dobbiamo ricer ricercarla nell'ordine nell delle istruzioni, perché è completamente stravolta. Okay. È ovvio che questo è pesante. Il consiglio è non facciamolo sempre. Se sappiamo che i nostri metodi in questo caso hanno solamente un tempo di esecuzione di 100-200 millisecondi, va bene così. L'utente ha una vita davanti, può aspettare 200 mill. Se però superiamo il secondo o due, comincia a valer la pena mettere in piedi questo meccanismo a maggior ragione se vogliamo che l'applicazione possa elaborare in parallelo più richieste anche lunghe, facendo attenzione che queste richieste, come capitava per la variabile conta, non si pestino i piedi. Ok, oggi direi che ne abbiamo già, voglio solo lasciarvi così con un rompicapo, parlando di ricorsione, un esercizio che poi alla fine è facile, però rispetto al multitasking è più divertente. Conoscete il problema delle otto regine? Si può fare anche a mano, avete una scacchiera, 8x8 da scacchi, se volete la potete immaginare parametrizzato, n per n, e su questa scacchiera dovete posizionare otto regine, in modo, vabbè, quello è facile, ma in modo, che non si mangiano a vicenda sapete che la regina può mangiare spostandosi su un numero qualunque di caselle in verticale, in orizzontale, in diagonale e quindi io ne ho messe 5 su una griglia di 7x7 7 7. dovrei metterne 7 solo che le ultime due non so dove metterle perché ovunque io le metta vengono mangiate da una delle regine esistenti cioè questa qua se la metto qui la prima riga è vuota no? quindi potrebbe essere una buona candidata perché non c'è nessun'altra sulla stessa riga che mi può mangiare prima colonna anche ma in diagonale c'è questa che mi mangia se la provo qua mi mangia questa, se la provo qua mi mangia sempre lei se la provo qua mi mangia quella sotto qua e qua anche vengo sempre mangiata quindi in questo caso non c'è modo di posizionare una regina sulla prima riga Sull'ultima, neanche, perché qui mi mangia questa, qui mi mangia quest'altra e le altre mi mangiano per colonne. Quindi in questo caso, se fossi arrivato a questo punto con la procedura ricorsiva e mi desto come compito posizione alla prossima regina, direi che non posso. Non c'è nessuna posizione adesso. E quindi non vanno bene queste 5, dovrò posizionarle in modo diverso, dovrò provare condizioni diverse. Allora, questo è un esercizio ricorsivo relativamente semplice, si riescono anche a trovare soluzioni che a mano sono un po' complicate, eh, attenzione a come lo impostiamo, se la griglia è n per n non abbiamo una ricorsione profonda n quadro, ma solamente n, conviene lavorare per righe. Allora, io so già che le regine saranno una per riga, per forza, se no si mangiano orizzontalmente. Allora, al primo livello di ricorsione mi chiedo dove, su quale colonna posiziono la regina della prima riga. Secondo livello di ricorsione mi chiedo sulla seconda riga dove posiziono la regina? Al terzo livello mi chiedo, sulla terza riga dove posiziono la regina? Quindi ho al massimo, su una scarchia ad 8x8, 8 livelli di ricorsione in ciascuno dei quali devo considerare al massimo 8 posizioni 8 all'8 è già un bel numeretto però non è alla 64 se volete provare a giocarci poi magari confrontiamo le soluzioni consiglio facciamolo prima in modalità testo se poi vogliamo vestirlo con l'interfaccia grafica è carino vedere anche le, le regine che, che compaiono e scompaiono dalla scacchiera se volete farvi del male con giocatore ma oggi di male abbiamo già fatto abbastanza. Ci vediamo lunedì.